buongiorno a tutti gli amici e le amiche di riconquista sociale siamo in diretta da vibo stamattina c'è precipitazioni precipitazioni su tutta la zona siamo partiti questa mattina alle 8 circa alle 8:30 e mezza, e siamo adesso a vibo per iniziare insieme a voi questa diretta streaming finché ha tenuto il tempo la gente si fermava sulle, sui tabelloni che avevamo fatto e che hanno diverse informazioni interessanti in merito alle mascherine, ma siamo qua per parlare insieme a loro sul decreto, sul decreto scuola e decreto azzolina e soprattutto sulla nocività delle mascherine che come è stato accertato da diversi, da diversi scienziati hanno una serie di problematiche. pareri di scienziati di varie scuole. Adesso ho la certezza che poco o nulla hanno a che vedere con la prevenzione salutare, ma vuole diventare un simbolo di, di, di sottomissione, un simbolo di accettazione di un modello sociale basato un po' su di te. Per quanto riguarda le scuole, ecco, immaginare un, un giovane, un ragazzo eh, con la mascherina, all'interno di un percorso evolutivo scolastico è veramente che i ministri il governo si ravvedano un po' su questo concetto e ci aiutano a tornare, a, tornare, a tornare presto ad una condizione di normalità. Quanto guadagnano i medici con le vaccinazioni? Per esempio, questo è un estratto di, una, di, una di un quotidiano di un settimanale scientifico che si chiama Toscana Medica, un settimanale di settore specializzato, scritto da, da scienziati, da addetti a lavori, e c'è un articolo interessante, risale al maggio 2015, quando in tempi non sospetti c'era una pubblicazione molto più ampia e una narrativa più, più fluente, eh, dove praticamente nel mensile di informazione c'era un, un dibattito sui medici in Toscana a cura dell'Ordine dei Medici, quindi eh, degli odontoriati di, di Firenze, che eh, attestavano una sorta di tabella di guadagno per eh, il corrispettivo che, intasca... che incassavano i medici per le prestazioni vaccinali. E quindi se ci avviciniamo ancora di più e andiamo a vedere per esempio l'esecuzione della prestazione, vediamo che stando a quanto riportato nell'articolo i, eh, i medici eh, somministrando un vaccino guadagnavano 15 euro per ogni atto vaccinale mono plurisomministrazione. Poi piano piano c'erano degli obiettivi da raggiungere, si arrivava a 1000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti e di questi 1000 euro si percepiva il 95% per la terza dose esavalente altri 1000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti, 95% per il morbillo, 1000 euro per copertura vaccinale tra i propri assistiti femmine, l'80% per il papilloma virus. Quindi questi sono dati che eh, non sono dati di natura complottistica perché, ripetiamo, derivano da un giornale, da un mensile, me, da un mensile medico che è scritto dal, dai medici toscani a cura dell'ordine dei medici. E allora... La, il giuramento di Ippocrate, alla luce degli interessi economici che naturalmente tale realizzazione di obiettivi può scaturire, che collocazione può trovare? Eh, qui non è che noi vogliamo apparire a favore o contro i vaccini, perché poi già esprimere dei dubbi su, su un vaccino che è sicuramente un prodotto che nei seri ha migliorato la qualità di vita. Il problema è l'utilità del vaccino, cioè per quali tipi di malattie il vaccino deve essere indicato e soprattutto quali sono gli effetti collaterali. Purtroppo oggi, dietro la parola vaccino, rischia di nascondersi un mondo fatto di, di, di, di, di situazioni abbastanza dubbie, se non nocive per la salute. E, e allora scopriamo che, a differenza dei farmaci, perché sui vaccini non c'è cioè controllo di qualità? Quindi noi crediamo una regolamentazione di questo modo, cioè noi non siamo sempre per il no né vogliamo essere tacciati di complottenza. Però guardando le statistiche, sui vaccini parzialmente eh, utili o inutili, esistono una serie di effetti collaterali sui quali i responsabili della salute pubblica dovrebbero indagare, con serenità, con tranquillità, e certo, in dubbio viene perché io devo incentivare un bisogno. Se il prodotto è buono, è gratuito, è utile alla salute, perché dare gli incentivi alla vendita? Certo. Allora Sem eh, nasce sembra quasi un fenomeno di marketing. Che sia un'operazione più commerciale che orientata alla salute pubblica. Però è vero che vanno difese eh, le, le, le, le, le filosofie di business, ma la salute pubblica è, una, è un valore, è un diritto naturale garantito dalla Costituzione. Quindi sacrificando il business a favore di una società sana, realmente sana. Siamo oggi a Vibo perché c'è un amico, una persona che eh, ha dato la disponibilità affinché si potesse realizzare questo banchetto. Purtroppo eh, non, non ha potuto fare niente per le condizioni meteo, <ride> noi ne possiamo fare una colpa. Eh, siamo qui con Antonio Alessandria. Antonio Alessandria. Ciao, Ciao Antonio, buongiorno da Riconquista Sociale. Siamo... Che oggi insieme a voi di Vox Italia stiamo realizzando una campagna informativa per quanto riguarda le mascherine, il decreto azzolina. E' una realtà piuttosto eh, sonnecchiante, perché ci vorrebbe un maggiore risveglio per proprio... meglio la realtà che ci circonda e per poter reagire in maniera adeguata, per dare una risposta per, diciamo, a quello... Che ci viene dal, dal, dal governo centrale e non solo dal governo assegnate o a volte addirittura sembra addirittura narcotizzate. E se fino a qualche anno fa, eh, fino a dieci anni fa, il calabrese andava eh, in Lombardia o in Veneto o in Piemonte per trovare lavoro, eh, cercare di crearsi un futuro, adesso, adesso addirittura eh, neanche lì c'è spazio. Eh, quindi i giovani calabresi, i giovani meridionali, ma addirittura i giovani eh, piemontesi, ho visto io personalmente, che vanno all'estero eh, per cer cercare di crearsi un futuro. Noi ti lanciamo questo invito, Noi il 25 facciamo l'attività, se tu vuoi essere diciamo parte di questa attività come ci, ci auguriamo, magari riusciamo, non so, su Vibo a creare un gruppo anche di Esempio, questa cosa qua si sta diffondendo molto di più tra gli insegnanti, tra i genitori che hanno figli che vanno a scuola, perché giustamente chi ha conoscenza è preoccupato cioè, che io la mattina mando a mio figlio a scuola devo misurare la temperatura io e fino a qua ci sta perché a me e mio figlio altro che quello faccio per mio figlio e questo è un discorso in generale poi però decennale un bambino può fare colazione e poi riprendere la febbre perché il latte non era buono è normale e gli sale la temperatura una volta che c'è la scuola tu stai con l'assillo che se sta creatura gli viene la febbre più alta sarà soggetta poi a tutta una sera all'isolamento ai medici che se lo vanno a prendere e se lo portano, a te non comunicano niente perché non, non è tenuto da decreto a dare comunicazione ai genitori la scuola. Abbiamo avuto abbiamo una lettera del FIMP, che è la, la, la Federazione Italiana Medici Pediatri, comunicato stampa. Infatti noi l'abbiamo sottolineato perché... Allora il presidente Fims Paolo Biaschi senza mascherina, guanti, occhiali e camice monouso ci esponiamo al rischio di contrarre la malattia e fungere noi stessi da diffusori a pazienti sani, familiari e rete sociale. Strumenti necessari negli oltre 7.000 ambulatori presso eccetera. eccetera. E continua a rincarare la dose dicendo, sempre nel merito delle mancanze dei dispositivi di protezione, di protezione individuali, così rischiamo di ammalarci, di diventare veicolo di contagio per persone sane, familiari e rete sociale e di non poter curare i nostri pazienti. Siamo medici di cura primarie, i primi che le famiglie chiamano in caso di sospetto e non solo, e questo è vero. Abbiamo pertanto un ruolo centrale, eccetera, eccetera. Ora, concludiamo, abbiamo appreso oggi, continua poi, prosegue, dalle parole di Conte che il governo sta adottando misure straordinarie gente perché le aziende italiane produttrici di dispositivi di protezione individuale privilegiano il in fabbisogno interno. Accogliamo con sollievo la notizia eccetera eccetera. Ora qua ci sono alcune osservazioni che sono state fatte in una lettera aperta indirizzata proprio a, al governo di alcuni scienziati, di alcuni, sì. diciamo, sì. luminari, virologi, biologi e quant'altro. E io ho estrapolato alcuni passaggi. Questa è una lettera che dovrebbe, se vuoi, ti invito anche a, a firmare, perché è una petizione una, sì. eh, attraverso questa lettera aperta. E questi sono i passaggi che ho ritenuto, diciamo, più salienti, ma ce ne sono altri che andrebbero letti e presi in considerazione. Allora, punto primo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un documento pubblicato il 6 aprile 2020, dichiara che Attualmente non ci sono prove che indossare una maschera medico di altro tipo da parte di persone sane in un contesto di comunità più ampio, incluso il mascheramento della comunità universale, possa impedire loro di contrarre virus respiratori, naturalmente incluso il Covid-19 che è anche esso un virus. C'è uno studio del dottor Alberto Donzelli, specialista in, aziende, in igiene e medicina preventiva, che è stato pubblicato sul repository di epidemiologia e prevenzione, è una rivista destinata a In soggetti infetti inconsapevoli, in cui l'emissione di virus è massima nei due giorni precedenti i sintomi, la maschera obbliga a un continuo ricircolo respiratorio dei propri virus, aggiungendo la resistenza all'esalazione, con concreto rischio di spingere in profondità negli alveoli una carica virale elevata, che poteva essere sconfitta dalle difese innate se avesse impattato solo con le vie respiratorie superiori. Questo è uno studio importante, perché dice che la mascherina... Se hai un virus, che non deve essere per forza il COVID, l'influenza, eh, quello è. lo spinge cioè, in profondità, quindi cioè, si annida con un'infezione cioè, capillare a livello cioè. polmonare che poi può portare a delle vere diciamo, conseguenze e a gravi. E ancora il Ministero degli Ufficiali. E ha chiarito tra l'altro che i dati attualmente disponibili non supportano la trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2 fatta eccezione che i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguiti in un ambiente inadeguato o in caso di utilizzo di dispositivi di protezione individuali DP inadeguati quindi c'è tutta una narrativa sì, sì. E poi voglio dire c'è anche l'aspetto, diciamo, tragicomico, perché c'è una dichiarazione che è uscita sul messaggero, quindi stiamo parlando di mezzi di giornali che vengono additati come complottisti, Ci stiamo parlando del messaggero, l'estata giornalistica normale registrata al tribunale, le persone sane, c'è una dichiarazione di un medico, Massimo Arlotti, un infettivologo, sì. e dice che le persone sane che girano con la mascherina fanno carnevale, non dovrebbero indossarle loro, ma quelle malate. Il coronavirus è un virus, ma fa più danni la paura che la malattia proprio come in questi casi e questo era a conferma di quello che mi avevi, che mi, che, di cui parlavamo prima poi dietro voglio dire parlavamo di vaccini qua c'è il tariffario per le prestazioni vaccinali eseguite quindi voglio dire ed è un, un tariffario vecchio perché è del maggio 2015 sì. quando ancora e tutta questa un attenzione non si raggiunge determinati obiettivi sì per quanto riguarda le vaccinazioni prende una, un bonus diciamo si sì, prendi 1000 euro per, per ogni copertura vaccinale tra i propri per... assistiti pillola, e se gli fai la terza eccetera. dose e, e, e questi sono tariffe praticamente che io mi ricordo questa impostazione qua concettualmente quando prendi un prodotto con gli aspirapolveri dicono certo. se raggiungi il un quorum tu prendi allora... e questo è marketing certo, che stimola totalmente. il venditore che in questo caso è il medico che più che altro oltre invece del giuramento di ippocrate ha fatto, che so, il giuramento, non lo so, di ipocrita, di ipocrita bravissimo, questa te la ruberò <ride> spesso. <ride> Buongiorno, stiamo lasciando un po' di informazioni sulle mascherine, sul decreto azzolina, signora, non so se ha, ha notizia de, dell'apertura della scuola a settembre, però i bambini devono andare tutti con la mascherina. Bene. Eh ma loro come insegnanti che sono all'interno dell'ambito scolastico, che idea si sono fatti? Sono d'accordo su questa cosa? Io non so se vi un paio di ancora non so che hanno Sì, c'è stata pure l'Azzolina qua in Calabria, non so se l'ha saputo, è stata a Catanzaro. Sì, vediamo come si... Noi abbiamo realizzato questi tabelloni che sono stati fatti sulla base degli studi scientifici, perché non vogliamo andare a diffondere fake news in gara, però ci sono questi studi che dicono che in sostanza la mascherina ce l'hanno imposta, però che non ha che abbia degli effetti sanitari diciamo, concreti. Ecco e questo poi si va a collocare con altre cose, però l'hanno imposta ai nostri bambini, non so se ha saputo, faccio vedere da questo lato perché è bifronte, in Cina sono morti due, due ragazzi di 14 e 15 anni, questa è una notizia che è uscita sul New York Post, cioè un giornale come il New York Times, come certo, il nostro però, Corriere della Sera, diciamo, l'avete saputo sì. signora? Eh. Eh, C'è cioè, i nepoti che vanno a 16-18, che vanno a scuola, qui a bimbo, Però vedete che... la, la cosa strana, questa è una notizia abbastanza vecchia perché stiamo parlando di aprile, da noi adesso a settembre parlano dell'obbligo delle mascherine, ma se la mascherina non ha nessuna base scientifica perché un virus, i vostri figli sono, sono insegnanti, lo sanno, è, è microscopico, le trame del tessuto sono autostrada a confronto perché dobbiamo regolarci con le proporzioni. Perché tutta questa volontà di imporre a tutti i costi la mascherina, il distanziamento sociale? I bambini, lei è mamma, voglio dire, anche se è figa, penso anche mio auguro, e nonna, nipotene, forse. Eh, eh, eh, quindi, eh, sa quanto è importante per i bambini socializzare, giocare, stare insieme? Nell'età più spensierata noi andiamo praticamente a incidere con queste problematiche, gli andiamo a rovinare l'infanzia. Io ho due nipotini che sono gemelli, hanno dieci anni, ma hanno cambiato pure come umore, come carattere. È pazzesco. Certo, eh, assolutamente, eh, signora. Ma se lei potesse, potesse dire qualcosa all'Azzolina, o comunque in generale, se si potesse cambiare qualcosa, secondo lei che cosa andrebbe fatto? Sarebbe d'accordo con il discorso delle mascherine? è favorevole, la sua opinione qual è? Non so dire, sinceramente ancora non hanno nemmeno provato i bambini per poterle, quando escono hanno le mascherine perché loro con la mascherina, poi hanno bisogno tramite scuola, ma solo con gli insegnanti come si devono comportare, devono mettere la mascherina con la visiera, C'è grande incertezza. Avevano fatto pure la stanza Covid, forse l'hanno tolta, cioè praticamente se il bambino aveva la febbre a, 30, a 37 e mezzo che può capitare, ma, ma, ma arriverà l'inverno, ci sarà l'influenza, non è che uno. E allora che cosa fanno? Lo isolano in una stanza, chiamano i paramedici, se lo vengono a prendere, lo portano e i genitori non gli dicono niente. E questo è gravissimo. no? Adesso Ma quando hanno aperto da qua? Prima di entrare, la temperatura è per tutto, pure una, la febbre di 10, febbre di febbre una mente ha un po' per i dolori, per dente, può capitare, ci mettono l'ansia e, via. e, mettono sono, e sono morti più quelli che non avevano il virus, che quelli che ci avevano, ma visto, la vista la sentiamo come è andata a finire. Certo. Ah, sono morti quelli che non ci avevano, perché poi trascurano il malato, veramente. Certo, fanno è... il triage, dire certo. questo sì, quello no. Speriamo che non bisogna dire. Adesso è che qui da noi non, non c'è più. Il 25, signora, se vi interessa, ci sono 25.000 mamme che eh, hanno fatto un'associazione a livello nazionale. Eh. Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria. Eh. E dove le fate questo, e questo? In tutta Italia. Ci sarà, penso, anche qui a Vibo, sicuramente organizzeremo eh, eh, qualcosa. Sì. È una cosa dedicata agli insegnanti, perché ci sono tanti insegnanti, perché essendo pedagogici, yes, studiando, yes, yes, diciamo, yes, yes. sono molto, molto sensibili e insieme alle mamme. Sono nell'abito scolastico, perché c'ho i figli, cioè i certo. Immaginate... Speriamo che possa venire, mi piacerebbe veramente. Certamente signora, grazie, buona giornata. E, e quindi è importante quello di, di diffondere informazioni, le persone hanno il diritto di informarsi, hanno il diritto di sapere, hanno il diritto di fare le loro, i loro percorsi e le loro valutazioni. Soprattutto c'è il diritto alla vaccinazione, c'è il diritto al gioco, c'è il diritto a crescere spensierati. E l'imposizione di un protocollo sanitario dettato da eh, una, un collegio di medici, che, eh, i cui studi sono stati più volte smentiti come la curva epidemica che adesso doveva salire vertiginosamente e che è praticamente sparita oppure citare sempre lo spauracchio dell'influenza suina che nel 1920 ha fatto 40 milioni di vittime, ma perché se vogliamo citare un dato, dobbiamo citare anche che l'OMS nel 2004, nel 2005 con l'aviaria, nel 2009 eh, con... Eh, allora nel 2003-2004 mi pare c'è stata l'aviaria, poi la SARS, poi c'è stata l'influenza suina, va bene, poi la zika che è stata in Brasile. Tutte, ogni volta che c'erano queste pseudopandemie che poi eh, diciamo non avevano nessun tipo di, di impatto a livello eh, mondiale, ogni volta si citava la questione dell'influenza spagnola, quella che del 18-20 ha mietuto milioni di vittime nel mondo. Però poi alla fine si spegnevano questi focolai così come si erano accesi, senza portare dei danni ulteriori. Sulla questione del Covid. Ancora è interessante sapere che quando c'è un problema, una, una morte sospetta per problemi eh, virali, come, come si è verificato nelle morti in, nel nord Italia, c'è una legge del 1965, che vi invito a cercare, perché le informazioni vanno sempre eh, verificate, c'è questa normativa che sostanzialmente dice che il medico fa comunicazione all'ospedale competente quando c'è una presunta epidemia, cioè una morte sospetta per epidemia, e procede immediatamente a quella che è l'autopsia, l'esame autoptico. E quindi questa norma qua, che attualmente è vigente, è fatta, viene introdotta per comprendere esattamente le morti sospette, le morti da infezione le morti virali della sospetta pandemia, sospetta epidemia. Perché? In pieno momento di Covid, in pieno durante l'ecatombe che più che altro mediatica, alla quale tutti siamo stati costretti a prendere atto perché veniva ridondata e passata in continuazione da giornali, radio, televisione, via scorrendo, per quale motivo l'Istituto Superiore di Sanità emette due Note dove sconsiglia perché non ha mai vietato, non potrebbe credo, sconsiglia ai medici di procedere alle autopsie nei soggetti di morti per presunto Covid affinché venissero accertati. Per quale motivo le sconsiglia? In due note, una a correzione dell'altra, che sono disponibili anche nel carteggio che abbiamo realizzato come associazione, potete scaricare e visionare liberamente andando sul nostro blog di, di conquista sociale. Se la legge prevede che di fronte a una morte sospetta i medici come i detective, come gli investigatori, come la polizia giudiziaria devono procedere ad esperire tutti quegli accertamenti finalizzati a capire, oltre a ogni ragionevole dubbio, quali possano essere state le cause del decesso di un paziente. Perché? l'istituto superiore di sanità che nella stessa nota confortava i medici sostenendo che la carica virale in un soggetto defunto a distanza di 24 ore non è più pericolosa cioè praticamente da un lato ti dicevano se vuoi fare l'autopsia la puoi fare tranquillamente perché il, la, la, la persona defunta non ha più una carica trasmissibile comunque non rappresenta più un veicolo di, di infezione dall'altro lato però ti sconsigliavano di farla che cosa si dice? Perché un medico tedesco ha fatto queste analisi, ha fatto queste autopsie per tutta la durata del Covid e ha scoperto che un'altissima percentuale, impressionante, non, ha, non era morta di Covid? Perché i, i 50-60 autopsie che sono state fatte in Nord Italia, di nascosto, di nascosto negli ospedali, hanno portato che la stragrande maggioranza dei deceduti era vaccinata? e non hanno portato morti, diciamo, apprezzabili per, eh, dovute al Covid e, soprattutto, se sono state, non sono state fatte le debiti, i debiti esami per accertare la, la, la morte effettivamente per, per, per, per Covid, per quale motivo poi tutti questi defunti sono stati ricondotti a causa di Covid? Noi ricordiamo il più famoso è stato il giovane ex finanziere che era da tre anni in coma, un ragazzo di circa 30 anni, che a causa di un incidente avvenuto in caserma era finito in coma e poi quando è defunto, intorno ad aprile-maggio di quest'anno, è, è stato riferito che era morto per, per il coronavirus. Ma se non fai gli esami autottici, se non fai le autopsie, come fai? parliamo dei tamponi, ma il tampone ha l'86% di falso positivo, perché il tampone da quello che dicono è la PRC che è l'esame con cui viene diciamo, sviluppato, individuato il coronavirus, il SARS-CoV-2, è un esame che è di laboratorio, non serve, è un esame di ricerca, non è un esame per stabilire una diagnosi. Ci sono tanti aspetti che non vengono detti. Bene signori, noi abbiamo una scelta o il futuro lo costruiamo oppure lo subiamo esatto. e io volevo lasciare volevo chiudere questa bella diretta che abbiamo fatto qui con uh, a Vibo come quando è iniziata noi abbiamo iniziato inquadrando un cielo che era minacciava maltempo e poi effettivamente è stato di parola perché ha piovuto come vedete dopo la pioggia esce sempre il sole Buona vita a tutti